Andremo praticamente a vedere il nostro progetto come è diventato e mh, andremo a eh, inserire le attività che vogliamo sviluppare, cioè comunque il nostro progetto all'interno di un programma barra bando dell'Unione Europea o eh, vediamo anche se può essere inserito eh, in un programma mh, bando eh, gestito con fondi eh, indiretti riuscire a compilare bene questa matrice vi aiuta poi a eh, compilare in maniera logica il formulario stesso perché non so se vi ricordate quando abbiamo praticamente letto insieme i regolamenti che istituiscono eh, alcuni programmi soprattutto quello che istituisce eh, Europa Creativa la stessa commissione quando istituisce i suoi programmi Fa questa, utilizza diciamo, questa, questa logica di istituzione dei programmi stessi. I programmi contengono gli obiettivi generali, gli obiettivi specifici che sono legati comunque agli, allo scopo di, del, del programma stesso, i risultati che la Commissione vuole conseguire attraverso il programma e poi ci sono le attività, cioè le azioni che il programma va a finanziare. Una volta che sono arrivata alle attività, Vado praticamente a fare che cosa? A compilare quelle che sono le precondizioni. Vi ricordate la volta scorsa vi ho spiegato cosa sono le precondizioni, cioè sono praticamente quelle quell ipotesi eh, che, ehm, cioè non, non sono ipotesi, sono precondizioni, come dice la parola stessa, quelle che praticamente rendono possibile. Eh, il, mh, la realizzazione del, del mio progetto, rendono possibile o non rendono possibile e vi ho anche invitato eh, a ragionare sui presupposti, sulle, sulle pre, sulla precondizione ma anche sui presupposti e le ipotesi perché comunque questo vi aiuta a compilare la, la matrice del, del rischio Normalmente questa colonna, quindi la, la, la colonna dei presupposti delle ipotesi del quadro logico, viene compilata con eh, quello che eh, non abbiamo considerato all'interno del, del nostro albero. cioè Nel momento in cui abbiamo selezionato la strategia di intervento, cioè quello su cui andremo a focalizzarci per scrivere il nostro progetto, eh, tutto il resto diventa normalmente eh, oggetto di eh, ipotesi. E le ipotesi sono importanti perché comunque eh, la, quando si compila il formulario che la Commissione eh, Europea appunto ci, ci presenta e, e, e che è lo strumento attraverso il quale noi ci candidiamo e riceviamo poi il finanziamento se piace il nostro progetto a chi lo valuterà, eh, si può sentire dire anche se eh, siamo in grado poi di, abbiamo valutato comunque i rischi che il potrebbe, a cui il progetto potrebbe essere esposto e ehm, attraverso la compilazione della matrice dei rischi io riesco praticamente a capire se questo rischio lo posso o non, lo, o non posso tenerlo sotto controllo, in pratica ragiono anche in termini di come faccio diciamo, nel momento in cui si presenta questo rischio a trovare una soluzione e ehm, avere poi la possibilità di andare avanti con il mio progetto. E questo è in, importantissimo no? eh, quando si, com, si, eh, si m, crea un progetto, perché m, questo è un altro aspetto che soprattutto eh, in Italia non è molto, m, molto considerato. Spesso e volentieri, anche qui, cioè, scriviamo dei progetti in cui la matrice del rischio non viene fatta che eh, si tende proprio non solo a non utilizzare la, il, la matrice del quadro logico per compilare praticamente quella, il, progetto, il nostro progetto e per averlo di, come, come base, ma soprattutto eh, non consideriamo i rischi a cui il progetto potrebbe essere esposto e questo fa sì che se volentieri quando poi eh, avviamo il nostro progetto e quindi ci troviamo a, ad attivare, le, ehm, ad effettuare le azioni, non avendo considerati i rischi, ce li troviamo davanti e non sappiamo come risolverli. Quindi è fondamentale, comunque, tenerlo, eh, tenerli in presente e, e ragionare sulla matrice del quadro logico. Questo lavoro eh, di costruzione di eh, matrici ehm, è un lavoro che, se fatto in gruppo, vi prende comunque non più di un mese. Dopodiché, una volta diciamo, che ho creato il, eh, i miei presupposti, cosa ho fatto? Vedete nella slide la sequenza di compilazione mi porta a valutare gli indicatori, quindi comincio a lavorare sugli indicatori. Vedete nella, nella matrice del quadro logico gli indicatori non sono collegati alle attività perché sulla riga delle attività io troverò i mezzi e i costi, mezzi e costi che mi eh, aiutano a sviluppare le mie attività. Mentre per quanto riguarda gli obiettivi generali, lo scopo del progetto e le, i risultati abbiamo degli indicatori che devono essere comunque individuati. Quindi una volta individuati, una volta selezionati i presupposti, valutati i presupposti e le ipotesi, gli assunti, eh, passo a che cosa? Passo agli indicatori ehm, legati praticamente al, um, all'outcome, cioè al, um, all'indicatore legato agli obiettivi generali, che è quell'indicatore legato ehm, legato più al, al, a una tematica a un raggiungimento più politico di respiro ampio quindi è un indicatore alto perché proprio gli obiettivi generali come abbiamo visto anche tracciando il nostro albero degli obiettivi sono alti no? normalmente e appartengono più e eh, vanno praticamente a intercettare le politiche io devo andare a individuare quelle che sono eh, le fonti che appunto mi permettono poi di dimostrare che quell'indicatore eh, io l'ho raggiunto eh, sugli obiettivi generali normalmente sono ricerche e studi che eh, vengono pubblicati a livello locale e che mi aiutano proprio a dimostrare il raggiungimento dell'obiettivo dell generale dopodiché cosa faccio? sono ancora all'interno diciamo, della mia matrice del quadro logico e passo a eh, valutare quelli che sono eh, gli indicatori legati al, um, agli obiettivi specifici, quindi all'obiettivo ehm, del, del progetto. In questo caso sono indicatori più specifici, no? perché sono indicatori che, eh, legati proprio al, eh, più al mio discorso eh, di tipo locale. Eh, non sono diciamo, così alti, tra virgolette, come gli eh, indicatori legati agli obiettivi generali, ma sono comunque sempre, siamo sempre in un ambito di indicatori legati a delle ricerche, a degli studi che vengono effettuati a livello diciamo, locale in questo caso. E, eh, anche qui eh, il, lo scopo del progetto, quindi, viene eh, attraverso l'indicatore deve essere poi misurabile e lo è tramite ovviamente delle fonti di verifica, fonti di verifica che eh, in questo caso, anche in questo caso vi dicevo, sono dossier o comunque studi eh, che vengono pubblicati a livello locale, eh, in, potrebbero essere mh, più locali, diciamo, degli obiettivi generali. Dopodiché cosa faccio? Vado praticamente a individuare quelli che sono gli indicatori, indicatori legati ai risultati del progetto stesso. Quindi, output del, del mio progetto e in questo caso sono indicatori molto più ehm, legati eh, al progetto quindi ehm, sono, sono indicatori con delle fonti di verifica più ancor più locali perché sono eh, proprio calati all'interno della realtà della realizzazione del mio progetto perché ovviamente sendo, ehm, essendo risultati io andrò praticamente eh, tramite appunto i, i risultati stessi a avere delle fonti di verifica ancora più ehm, geolocalizzati cioè localizzati all'interno del, del mio progetto dopo aver raccontato e quindi avervi fatto vedere tanta teoria eh, vediamo invece nella pratica che cosa, eh, cosa si può fare diciamo, attraverso la compilazione delle del, del quadro logico. La compilazione matrice del quadro logico non è un'esercitazione, un deve diventare uno strumento di lavoro. Quindi, a seconda di come mh, vi viene meglio, lo, lo compilate, non, cioè vi viene meglio. Se sentite l'esigenza di compilare e eh, trovate dei presupposti legati agli obiettivi generali, si compila, altrimenti no, Beh, dipende ovviamente dal, dal progetto stesso. Vedete che, che la, riprende praticamente la slide che vi ho fatto vedere prima il quadro logico. Questo è il quadro logico vuoto. Adesso invece vediamo il quadro logico eh, che ho compilato ho compilato quasi tutto eh, in modo tale da, eh, da farvi vedere appunto come, come si compila. Eh, ve l'ho spiegato, però adesso ve lo rispiego con eh, un con l'esempio che avevamo già visto insieme la volta scorsa, quindi ricapitolando, io ho scelto la mia strategia all'interno del mio albero eh, dei, dei problemi, che poi è diventato al un albero degli obiettivi e eh, non so se vi ricordate il mio albero come era fatto, quindi avevamo praticamente individuato l'ambito ehm, di, di intervento e ehm, e eh, all'interno dell'ambito diciamo, di intervento ehm, avevamo deciso di lavorare sul, eh, sui residenti che conoscono quindi la, la biblioteca, ci sono delle occasioni di utilizzo dello spazio, ci sono iniziative specifiche per, ehm, per i residenti. E eh, a livello diciamo, di obiettivi generali che vengono riportati qua sopra, questi sono gli obiettivi su cui andiamo a lavorare. Quindi il quartiere riesce ad uscire dal suo isolamento e il tessuto economico investe nel, nel quartiere. Una volta eh, individuata la mia strategia, vi ho detto che si inizia a compilare il quadro logico. E lo si fa come? Eh, ovviamente seguendo eh, quelli che sono i i binari che vi ho fatto vedere prima. Dunque, la prima cosa che deve essere comunque chiara è la precondizione. Qual è la precondizione che fa sì che la, il, il mio progetto possa essere realizzato? La precondizione che ho mh, inserito, eh, che ho, a cui ho pensato e che mi è venuta in mente legandola appunto a questi, a questi obiettivi e scegliendo questa strategia, è sicuramente quella che gli operatori di, delle biblioteche e mh, la dirigenza eh, abbiano, ehm, siano attivi, quindi ci sia comunque la volontà di investire sia nella formazione che nell'apertura, quindi nel raggiungimento di questo obiettivo, quindi dell'aumento dell'utenza. Un'altra precondizione che io vedrei è sicuramente un coinvolgimento attivo da parte eh, sia delle famiglie eh, che neoresidenti ma anche delle scuole e del tessuto eh, anche associativo del, del quartiere in, in cui mi sto muovendo, altrimenti per me queste sono le due precondizioni che fanno sì che il mio progetto si possa realizzare, perché se non esistono e non, non partiamo diciamo, da queste precondizioni, secondo me eh, il progetto nostro non eh, difficilmente diciamo, può essere realizzato. Dopodiché cosa ho fatto? Non ho fatto altro che prendere dal, dal mio albero delle, degli obiettivi dove ho scelto la mia strategia, prendere diciamo la parte eh, sovrastante del, del mio albero e eh, sono andata a trasformare in obiettivi generali quelli che erano nella parte diciamo, sovrastante del, del, dell'albero. Quindi la parte sopra riguardava che cosa? Eh, riguardava l'aspetto lo faccio vedere un'altra un volta, riguardava l'aspetto eh, legato, ehm, ehm, diciamo, legato al tessuto economico, no? vi ricordate che il, era il tessuto economico quello, quello che avevamo guardato la volta scorsa, quindi il quartiere riesce a uscire dal suo isolamento il tessuto economico, Investe nel, nel quartiere. Quindi, partendo da, dal mio albero, cosa faccio? Io prendo la mia matrice e vado a identificare gli obiettivi generali dicendo che il mio progetto cosa dovrà fare? And andrà a contribuire all'incremento dell'occupazione giovanile nel quartiere e andrà a contribuire ad aumentare anche gli investimenti nel mio quartiere, nel quartiere dove, eh, dove, è, eh, dove, dove si trova la mia biblioteca. Abbiamo detto che poi la seconda cosa che devo andare a compilare è legata agli, agli indicatori. Quali sono gli indicatori, che, eh, se, mi, eh, quindi gli outcome che vanno a far sì che, questo, eh, che, questo, che questi obiettivi vengano raggiunti? Per quanto riguarda l'incremento dell'occupazione, io voglio che ci sia un aumento del 4% di giovani che trovino un uh, posto di lavoro entro i 5 anni dall'avvio del progetto e per quanto riguarda gli investimenti nel quartiere, voglio che ehm, il mio quartiere, nel mio quartiere ci siano più uffici o più strutture eh, di natura eh, commerciale e questo, ehm, vi ricordate che la volta scorsa vi ho detto che gli indicatori devono essere comunque misurabili, devono essere eh, sia validi sia dal punto di vista eh, qualitativo che quantitativo. Dal punto di vista quantitativo io quando scrivo un indicatore devo sempre ovviamente eh, associarlo ad un numero, quindi ho fatto, sono stata abbastanza bassa a livello di percentuale, mh, infatti il consiglio è proprio quello di non sparare numeri a caso, ma di leggersi le statistiche prima di andare a compilare soprattutto gli obiettivi di natura generale e dopodiché andare praticamente a ragionare in termini di ma quel mio progetto quanto può contribuire per il raggiungimento di, di questi obiettivi. Quindi sono stata abbastanza eh, bassa, nel senso mi sono mossa su un 2% di investimenti che ci potranno essere nel mio quartiere dopo tre anni dalla via del progetto. Quali sono le fonti di verifica legate al, al primo obiettivo generale? Quindi l'aumento del 4% di giovani che trovano un posto di lavoro, io questa percentuale la potrò ehm, andare a, eh, a rilevare attraverso un'indagine della città metropolitana. Mentre il discorso legato ai nuovi investimenti di natura commerciale nel mio quartiere eh, avrò il modo diciamo, di rappresentarlo tramite le indagini che eh, le statistiche della camera di commercio. Quindi, vedete che anche qui io sto dando comunque dei dati relativi al, ehm, a un discorso, diciamo, di ehm, ehm, misurabilità del mio indicatore, cioè la fonte di verifica dell'indicatore, io glielo devo dire, no? e, ehm, questo ovviamente, cioè le fonti di verifica, non eh, è che poi io le riporto nel formulario, io le scrivo perché mi serviranno, lo vediamo la prossima volta, a misurare, a monitorare il mio progetto. Perché se io non lo compilo, non compilo la mia idea progettuale in, tramite appunto un quadro in cui mi, mi pongo già il problema di come andare a verificare l'indicatore, io sto mh, sparando, passatemi il termine a caso, dei numeri che poi non, non andrò a verificare e quindi il, come faccio io a dimostrare al, ehm, alla commissione che sto spendendo quei soldi sto raggiungendo quell'obiettivo quel che contribuisce a, a sue, alle politiche dell'Unione se poi non riesco, non ho delle fonti di verifica chiare e non le ho indicate non lo posso fare, per questo che lo sforzo è proprio quello di Cominciare fin da subito a eh, inserire quelli che sono eh, sia gli indicatori che le fonti di verifica. Ovviamente qui io mi sono anche posto un problema legato al, a un presupposto, cioè all'ipotesi. Questa cosa qua si realizza solo se ovviamente ci sarà una disponibilità da parte delle aziende. Cosa significa questa cosa? Significa che mh, questo aspetto io l'ho tenuto in considerazione e lo scrivo nel quadro logico. All'interno della mia matrice del rischio io andrò a prenderla in seria considerazione, perché se le aziende non sono disponibili ad assumerle, questo è ovviamente un rischio per il, per il mio progetto, perché non raggiungo l'obiettivo generale. E quindi come faccio a, ehm, a far sì che questo rischio comunque eh, io possa tenerlo eh, sotto controllo? Eh, faccio sì che all'interno del mio progetto ci siano delle aziende disponibili comunque mh, a, ehm, a partecipare attivamente, quindi la mia proposta progettuale viene presentata alle aziende, non solo presentata, io faccio in modo che l'azienda stessa, che non voglio al momento, non mi interessa avere come, come partner, ma che comunque aziende io ho tracciato all'interno della mia matrice dei portatori di interesse, perché comunque le aziende sono dei portatori di interesse, e in questo, in questo mio, tramite l'analisi di contesto, questa cosa era evidente. Eh, faccio sì che le, delle aziende mi presentino una lettera di impegno, di sostegno al progetto stesso, e questo ovviamente favorisce il raggiungimento del mio obiettivo generale. Perché nel momento in cui l'azienda che non diventa partner di progetto, però mi sostiene il progetto, faciliterà comunque questo avviamento. Un altro, diciamo, eh, se questo non avviene, questo ovviamente è un modo per, eh, per, per riuscire ad andare a, a, a, a dimostrare che appunto io sono consapevole del rischio che potrei correre, quindi questo è un presupposto. E eh, però sono anche in grado di eh, trovare eh, anche già la risposta per tenere sotto controllo questo problema. Dopodiché cosa faccio? Passo al secondo livello, quindi seconda, eh, la seconda riga della, sempre prima colonna, la seconda riga della matrice di quadro logico, quindi lo scopo del mio progetto qual era? Ampliare e differenziare l'utenza della biblioteca, okay? Ho aggiunto anche la differenziazione dell'utenza, quindi il fatto che comunque attraverso l'ampliamento eh, non mi rivolgo soltanto alla solita diciamo, utenza, ai soliti frequentatori, ma riesco ad avere un'utenza più allargata. E qui quali indicatori vado a identificare? Vado a identificare indicatori legati all'aumento appunto del, dei giovani, perché, mh, dei giovani meno residenti, anche qui, indicatore numerico, quindi questo incremento di quanto deve essere, questo è il ragionamento che ho fatto. Io parto da una situazione che è uguale a zero, perché eh, i neoresidenti, la mia biblioteca non la conoscono, quindi da zero a quanto voglio questo aumento? Quindi da zero, qui vabbè, eh, ho un po' inventato, da zero a 40 giovani neoresidenti che la, che la frequentano, da un aumento da 0 a 500 del numero dei prestiti in alcune, eh, di testi in alcune lingue specifiche che sono appunto la lingua inglese, araba, cinese, spagnola, perché ovviamente questo dato io, io ce l'ho e lo scrivo proprio perché mi sono resa conto che i neoresidenti eh, sono uh, mh, soprattutto famiglie eh, di provenienza da, que di que da quei paesi. Poi incremento del 25% dei corsi di formazione per gli utenti e incremento del 20% dei corsi per gli operatori interni. Ovviamente anche qui questa percentuale che ho inserito nell'indicatore legato all'obiettivo, allo scopo del, del progetto, è un, è un indicatore legato al, eh, alle percentuali che io vado a vedere eh, del, dei corsi che ho tenuto precedentemente quindi sono in grado di fare un'ipotesi sulla base di, dei, dei, dei corsi precedenti e qui quali sono le fonti di verifica? Beh, sicuramente lega, eh, la fonte di verifica legata all'aumento diciamo, dei giovani neo-residenti che frequentano la biblioteca è il database della biblioteca quindi è abbastanza facile l'aumento diciamo, del numero dei prestiti annuali, quindi dei, dei nuovi testi, è il software della biblioteca che mi fa vedere quanti prestiti praticamente io riesco a fare. E per quanto riguarda invece il discorso formazione, sicuramente sono eh, i registri delle presenze no? di, chi, di chi frequenta. Anche qui sono, ho, sono riuscita anche a identificare dei presupposti, delle ipotesi come negli obiettivi generali. Qual è il presupposto legato allo scopo del progetto? È l'interesse da parte degli utenti, perché ovviamente se gli utenti non sono interessati al, ai testi o eh, ai corsi che io sto proponendo, io all'utenza non, non incremento, questo è poco ma sicuro. Quindi anche questo aspetto deve essere ovviamente tenuto in considerazione. Quindi ancora una volta, partendo da questo presupposto, questa ipotesi, io compilo nella mia matrice di rischio il discorso legato all'interesse da parte dell'utente, come faccio ad attrarre maggiormente l'utente eh, e qui penso all'interno diciamo, della mia matrice cosa posso fare, quindi quali azioni, per far sì che l'interesse dell'utente ehm, o anche l'interesse degli operatori a frequentare poi i miei corsi di formazione ci siano per esempio legati ai, alla formazione degli utenti, cioè degli operatori interni della biblioteca, può, può essere diciamo, associato un discorso legato agli obiettivi, quindi al raggiungimento del, degli obiettivi individuali dei singoli operatori quindi al fatto comunque che eh, questo aspetto venga, venga, tenuto in, in particolare, venga tenuto in considerazione, quindi ci sia eh, una sorta di premio per, per gli operatori in termini sia di ore straordinarie che, che vengono messe a disposizione, ma sia in termini anche di riconoscimento eh, legato appunto agli obiettivi. Poi, passando praticamente al, mh, ai risultati, e qui entriamo qui nel vivo. Quindi, come vi ho fatto vedere prima, eh, dal, nella slide mh, che vi ho mostrato, i, siamo praticamente passati quindi ai i risultati, e i, i risultati che cosa quali sono? Diciamo del mio progetto? Sono il fatto di avere. A disponibilità di riviste di libri eh, di materiale nelle lingue che eh, di qui sopra quindi inglese arabo eh, cinese spagnolo aver praticamente eh, organizzato dei corsi di formazione sia per gli operatori interni che esterni e eh, aver praticamente organizzato e ehm, eh, dei momenti di interazione tra gli utenti perché l'altro mio ehm, risultato che voglio conseguire è far sì che gli utenti della biblioteca comunque entrino in contatto tra di loro e ci sia uno scambio attivo tra gli utenti stessi, quindi questo progetto dovrebbe comunque aiutarmi a metterli in contatto. E a livello di indicatore, quindi la disponibilità di riviste, anche qui ho in, un indicatore eh, percentuale, quindi eh, ho segnato un aumento del 15% entro i due anni di avvio del progetto di riviste diciamo, disponibili. Ehm, il fatto di aver effettuato 5 corsi effettuati di formazione per eh, operatori interni, 10 corsi effettuati per utenti invece esterni e 10 eventi organizzati che mi danno la possibilità di fare entrare in, in contatto i, i, vari, i vari utenti. E ehm, come faccio diciamo, a eh, monitorare, a far sì che, a verificare che questi indicatori si realizzino? Sulla percentuale, sicuramente i prestiti, quindi eh, legati al 15%. Lo, lo verificherò attraverso il software della biblioteca per quanto riguarda i corsi, i registri delle presenze per quanto riguarda gli eventi o eh, decido di fare un foglio firma che negli eventi diventa un po' più complicato anche da gestire ma forse attraverso video e fotografie ehm, che vanno a documentare che gli eventi sono, sono avvenuti oppure anche una sorta di, di diario che... Ehm, Viene, viene scritto o che chiedo di scrivere una sorta di storytelling eh, che chiedo agli utenti di raccontare in modo tale che appunto mi rimanga come, come strumento che posso appunto ehm, è un, eh, una fonte di verifica del, del progetto stesso. Anche qui ho identificato delle ipotesi eh, che sono mh, più o meno sempre uguali a quelli legati allo scopo del progetto vale a dire che mh, ci sia comunque dell'interesse da parte del, degli operatori e non solo interesse, anche la disponibilità da parte degli operatori e degli utenti, quindi ancora una volta il discorso della disponibilità la traccio all'interno della mia matrice del rischio e provo a pensare in che modo questa disponibilità possa essere ehm, ehm, appagata e lo faccio in che termini? Pensando proprio come eh, utili, quali tecniche utilizzare affinché questi eventi effettivamente mh, o eventi o i corsi di formazione abbiano eh, comunque siano in grado appunto di attrarle e eh, diventino proprio una, una, una vera e propria risorsa. Quindi vedete che la, anche la matrice del rischio non è un esercizio, è uno strumento che vi, che vi aiuta proprio anche a capire in che modo io posso rendere eh, il corso più appagante, ehm, ehm, no? eh, in modo da trarre eh, in modo da allineare il mio rischio, non averlo proprio. Quindi, e questo tra l'altro vi serve anche a eh, individuare quali metodologie e tecniche io utilizzerò, perché un altro, un altro elemento che questa volta devo assolutamente scrivere dentro nel formulario che mi chiede la Commissione è indubbiamente quali sono le metodologie e le tecniche che utilizzerò per sviluppare il mio progetto. Questo lo devo raccontare, cioè che tipo di tecniche, che tipo di metodologie andrò a eh, utilizzare per rendere, mh, per far sì che appunto il mio corso sia ehm, frequentato e, ehm, e, e anche gli eventi siano, siano ben, ehm, ben frequentati e avvengano in maniera giusta insomma. E finalmente arriviamo all'ultima praticamente riga che va a comporre il mio quadro logico che è quella delle attività. Nelle attività, le attività, eh, le attività eh, sono praticamente legate che cosa? A, eh, ai risultati, sono legate anche agli, allo scopo del progetto, agli obiettivi generali, però di fatto le attività fanno sì che io possa avere quei, quei risultati che vi ho letto prima. Quindi nel nostro caso, che cosa andrò a fare, eh, che cosa traccerò dentro il mio quadro logico? La programmazione della, dei corsi di formazione l'erogazione dei corsi, un'altra attività che andrò a fare, una campagna di raccolta fondi, perché penso che i testi eh, io non abbia, perché parto dal presupposto che io i testi non li possa comprare, perché non ho disponibilità di budget e quindi farò una campagna fondi per far conoscere il mio progetto e per far sì che ci sia qualcuno appunto, che è in grado appunto, di supportarlo e quindi finanziare questa, questi acquisti. Il fatto anche di andare a lavorare sugli accordi con altre biblioteche che, eh, biblioteche che sono situate eh, in, nei paesi appunto, eh, delle, delle lingue che interessano oppure con istituti culturali eh, del, che sono nel, nella mia città che eh, hanno risorse, eh, di, hanno testi nelle, nelle lingue che, che, vi ho, che ho individuato e poi l'organizzazione di eh, iniziative specifiche eh, per finire con l'amministrazione e, e il monitoraggio. Allora, in questo caso, che diciamo come eh, vi ho detto, che le attività, alle attività corrispondono, non corrispondono degli indicatori, ma corrispondono dei mezzi e dei costi. Quindi nel quadro logico eh, io mi fermo praticamente a identificare quelli che sono i mezzi che uh, mh, utilizzerò per, per far sì che queste attività possano essere realizzate. E eh, ovviamente legate a una programmazione, mh, alla formazione, io posso pensare di avere le scuole o degli istituti di ricerca. Per quanto riguarda l'erogazione dei corsi, penso al personale docente, per quanto riguarda una campagna di raccolta fondi posso pensare a un personale di tipo tecnico, eh, mentre per quanto riguarda accordi con altre biblioteche o istituti culturali penso al personale più amministrativo, così come all'amministrazione e al monitoraggio che mh, vado a individuare come personale amministrativo. Ora siamo ancora diciamo, all'interno di, di un quadro logico che mh, vi, avevo, vi avevo detto precedentemente ehm, anticipa quello che sarà poi il, ehm, il mio progetto vero e proprio, quindi ancora sono, sto facendo e eh, andrò a redigere un tipo di eh, budget eh, non ancora analitico, perché è un budget che mh, mi consente già comunque di individuare del, dei partner che lavoreranno con me per il raggiungimento dei miei obiettivi, eh, ma eh, dall'altra parte non entro così nello specifico di quello che è il mio budget, questo lo farò, eh, normalmente lo si fa quando poi sono certo che comunque c'è sia un finanziamento eh, quindi un programma che va a finanziarlo, che eh, poi quando ci sarà il bando entrerò ancora di, ancora di più nell'analisi, diciamo, del mio budget. In questo caso, visto che praticamente sto andando a realizzare un progetto di questo tipo, come faccio, diciamo, a costruire quello che sarà eh, il, il mio budget? Mi baso sul... Mh, eh, su progetti, su bandi precedenti, quindi che eh, vanno a finanziare un po' questo, questo ambito. Quindi sto parlando di interazione con eh, cittadini che provengono da, da altre comunità, dagli, da paesi terzi e ehm, quindi andrò a leggermi quali, qual, se c'è un programma della, della Commissione che finanzia questo aspetto intanto e se ci sono stati bandi eh, che, che, hanno, che la Commissione ha già pubblicato e quanto è più o meno il budget stanziato, in modo tale da farmi un'idea di quanto posso spingermi, perché ovviamente se io compilo un quadro logico eh, sparando così a caso, mettendo un budget di un milione di euro, e non, ho, non mi sono documentata prima, che eh, progetti di questo tipo sono stati finanziati fino a questo momento, fino a un massimo di 200.000-250.000 euro, ovviamente sto facendo un budget totalmente sproporzionato. Quindi il consiglio che vi do è proprio quello, una volta compilato, visto che ancora non ho un bando vado un po' a vedere se effettivamente esiste un programma della commissione e se ehm, esiste eh, se ci sono stati i bandi e quanto è stato diciamo lo stanziamento previsto in questo ambito ve lo dico io eh, visto che si sta lavorando diciamo all'interno del, della cooperazione della collaborazione con eh, dell'integrazione di cittadini di paesi terzi l'avevo fatto vedere anche nel nostro secondo modulo, esiste un, un, un programma apposta che è appunto il fondo asilo che va a eh, integrazione, il fondo FAMI, eh, asilo, migrazione e integrazione che va a proprio a finanziare azioni con cittadini provenienti da paesi terzi. Quindi ehm, l'idea è proprio quella di andare a individuare questo programma e dopodiché come faccio a diciamo, compilarmi eh, l'altra colonna del quadro logico? Perché abbiamo visto i mezzi, ma ci sono anche i costi. Quindi non sto ancora facendo un budget di dettaglio analitico. Quindi però eh, a, grandi, a grandi linee eh, io devo avere un'idea di, ehm, di quanto sarà il costo delle, delle mie azioni e come faccio allora prima di tutto una volta arrivati diciamo a questa eh, a questa, eh, a, a questa mh, alla compilazione diciamo, di questa colonna quindi mi fermo ai diciamo, mezzi e, ehm, e comincio a pensare mh, dal punto di vista eh, invece del, mh, prima ancora di, di crearmi un eh, mio, mio budget di progetto a quale possa essere il, ehm, la sequenza delle mie azioni perché per poter creare un, un budget di progetto io devo avere presente e ben presente la tempistica dell'attività, delle attività che vi ho evidenziato. Per questo il consiglio è andare a individuare poi quello che è il programma di riferimento e la tempistica, cioè quanto, ehm, normalmente quanto durano dei, dei, dei progetti che vengono finanziati con quel programma barra bando. Ovviamente quello che devo andare a fare è poi qual è il ragionamento legato alle attività ragionamento legato alle attività significa andare praticamente a pensare, visto che io il mio progetto non lo realizzo da solo, eh, e tutti i progetti vengono realizzati insieme a dei partner, ehm, a, eh, a spalmare queste mie attività a livello di tempistica e a individuare per eh, ogni, diciamo, eh, ogni periodo eh, in, in cui vado, vado a spalmare questo, questo te, questo, questa mia tempistica, il chi fa cosa. e Lo si fa quando si parla di progettazione, ma non solo, in tutte le progettazioni, lo si fa attraverso il, la rappresentazione del diagramma di Gantt, no? che è una rappresentazione grafica. Eh, in cui eh, ovviamente la, eh, la barra orizzontale deve essere proporzionale alla durata del, del programma stesso. e ehm, Quindi il diagramma di, di, di Gantt eh, ci consente, tra l'altro, un altro modo per, che ci consente di Ehm, tenere sotto controllo se effettivamente le attività si stanno realizzando e se eh, c'è una sequenza anche qui logica tra un'attività e l'altra perché comunque quando io vado a comporre il diagramma stesso visto che non sono solo io che andrò a realizzare il progetto ma lo sto realizzando le mie azioni le sto realizzando insieme ad altri partner la sequenza eh, deve essere logica e eh, deve fare in modo che le attività comunque siano ehm, o dipendenti una dall'altra oppure, eh, oppure no, cioè comunque tutto deve, deve, deve quadrare all'interno del diagramma temporale, perché altrimenti le mie attività subiscono dei ritardi. Il ritardo fa sì che poi io mi debba giustificare agli occhi della commissione, perché devo dire, eh, attenzione, io ti ho scritto un arco temporale, di fatto non è, questa attività finisce più tardi o addirittura finisce prima. Quindi eh, devo, comunque devo, devo giustificarla. Allora questa è, è la rappresentazione che dovrebbe aiutarvi secondo me a, ehm, eh, a, a capire all'interno diciamo, di della costruzione, del, del mio progetto la, la responsabilità di, di ciascuno, come va ad impattare eh, a livello poi temporale con quella degli altri. C'è chi esegue, c'è chi è informato e c'è chi coordina all'interno dell'attività dell e chi supervisiona l'attività stessa. No? Nella sequenza praticamente delle, delle attività eh, ci sono praticamente dei momenti, ci, ci sono delle attività che possono iniziare soltanto quando eh, l'attività precedente mh, sia finita, ci sono delle attività che eh, possono finire solo se è iniziata l'attività precedente, ci sono praticamente delle attività successive che possono finire soltanto quando l'attività precedente è finita e ci sono delle attività successive che possono iniziare solo se è iniziata l'attività precedente. Fa un po' la base del ragionamento che deve essere fatto nel momento in cui andiamo a creare il diagramma di Dante. Perché mh, se una volta diciamo, andate ad attribuire eh, le responsabilità di ciascuno all'interno del mio progetto, a eh, individuare, a, a delinearle sul diagramma di, di Gantt a dare una durata dell'attività dell stessa e eh, ovviamente qu quali sono i contatti tra un'attività e l'altra quindi nel momento in cui poi io sempre ritornando al mio esempio degli spaghetti voglio costruire un diagramma di Gantt vedete che ho comunque eh, rappresentati i vari, eh, i vari passaggi vale a dire eh, il fatto di, di far bollire l'acqua, il fatto di andare a salare l'acqua che coincide con l'acqua che sta bollendo, il fatto di cuocere la, gli spaghetti, perché che coincide comunque col fatto che io abbia messo del sale dentro negli spaghetti, e che vi prende eh, l'attività comunque più ampia, perché insieme con quella del, del far bollire l'acqua, perché eh, ci vuole più tempo, ovviamente sia per cuocere che per far bollire l'acqua. L'attività legata al soffritto del, del suo, che sto preparando, perché il soffritto io comunque inizio a farlo in un arco temporale in cui l'acqua sta bollendo e eh, faccio cuocere poi i miei pelati quando eh, la, la, la, gli spaghetti sono stati aggiunti all'acqua che è già eh, bollita. Infine, l'ultimissima eh, attività che non coincide diciamo se vogliamo con nessuna eh, da, dal punto di vista di sequenza temporale non coincide con nessun'altra attività precedente che quella del mantecare perché io comunque uh, verso il sugo insieme agli spaghetti quando eh, ovviamente gli spaghetti sono cotti devo dare un quadro a quello che è il, eh, il, il costo diciamo del mio progetto quindi mh, guardo i bandi che sono stati eh, pubblicati Legati al programma che ho identificato e dopodiché provo a spalmare diciamo, il, um, i costi in questo modo. Come faccio? Praticamente io riprendo il mio quadro logico, faccio vedere. Adesso qui non ho riportato comunque i costi, ma ve li riporterò nel momento in cui vi darò questo, um, questo materiale. Allora, ho già praticamente identificato questi miei mezzi. I costi quali po possono essere? Sono costi legati, viste le azioni, a un discorso eh, di eh, finanziamenti legati appunto a personale e ehm, a ehm, organizzazione di eventi e mh, a, eh, ehm, anche, sì, più che altro anche gli accordi sono comunque legati al personale, quindi eh, sono, eh, sono ore diciamo, di personale, ore lavoro. E, e poi eh, anche l'acquisto eh, di, di testi, eh, se non si fa la campagna di raccolta fondi posso pensare di comprare anche se in minima parte dei, dei testi in lingua. Quindi queste sono diciamo un po' le, le macro voci di, di, di questo progetto, quindi vuol dire che la componente costi è la componente più importante. Quindi nella matrice quadrologico in cui non ho ancora, ripeto, composto un budget analitico, qui andrò a spalmare semplicemente a identificare, ad attribuire, 70, partendo dal presupposto che il mio progetto eh, abbia un costo eh, pari a eh, 250.000 euro, perché visto che comunque negli anni precedenti il budget è complessivo. È quello. Eh, qui andrò a spalmare, a attribuire un 70% sui costi relativi al personale, no, 70 troppo, eh, un, un, 40, un 50% al personale e eh, un, un 20% legata alla campagna di, ra di, raccolta, di raccolta fondi. Eh, no anzi 60% al personale 20% legata alla, alla raccolta fondi un 7% legati ai costi diretti che vi faccio vedere che cosa sono e un 10% legati invece all'acquisto eh, di, eh, di materiale ovviamente io sto lavorando in maniera molto spandometrica però questo mi aiuta praticamente a riportare in, in questa in questa colonna quali possono essere praticamente eh, quale può essere la suddivisione a grandi linee del, dei costi del, del mio progetto. Perché sto lavorando comunque, ripeto, su un progetto che ancora non, è, ehm, non ha diciamo un bando alle spalle. Ok, comincio a pensare se effettivamente la Commissione europea. Ha dei, dei, dei fondi e ehm, vi, ho detto, vi ho anticipato prima che un fondo c'è che è il fondo asilo che va praticamente a coprire il, il mio progetto e ehm, lo fa appunto tramite questo regolamento e ancora una volta i regolamenti, regolamenti sono poi vi ho già spiegato organizzati eh, quasi tutti uguali, eh, la loro composizione e nel fondo asilo infatti troviamo, che cosa? troviamo comunque delle le azioni che vengono supportate dalla Commissione Europea. Ecco, Il fondo asilo, eh, migrazione e integrazione è un fondo un po' particolare perché comunque pur trovandosi all'interno di fondi a gestione diretta, ha ah, comunque una quota che viene eh, data, concessa agli stati membri, quindi eh, praticamente è un, doppio, è un fondo che lavora su doppio binario. Da una parte su eh, bandi che vengono pubblicati direttamente dalla Commissione europea, in cui quindi la Commissione ci chiede un partenariato di tipo europeo, se presentiamo un progetto, e su bandi che invece sono più nazionali, proprio perché l'idea che sta alla base del, dell'istituzione di questo fondo è che essendo problematiche, ehm, sono sì problematiche che attraversano tutta l'Unione Europea, tutti gli stati dell'Unione Europea, però eh, hanno più una, una rilevanza eh, o comunque un impatto locale. Per questo motivo gli, ci sono dei distanziamenti, mh, cioè, questo fondo è praticamente diviso in due parti, una parte appunto gestita dalla Commissione e una parte gestita dagli stati membri, anche tramite le, le regioni. Quindi ehm, vengono pubblicati infatti dei bandi, dopo vedremo, eh, dei bandi regionali su questo, su questo fondo, oltre che ministeriali, perché è il Ministero dell'Interno che poi a livello diciamo, nazionale gestisce questo, questo fondo e eh, ovviamente eh, l'ambito di applicazione mh, ce lo dice l'articolo 1 perché ci parla appunto del, dell'oggetto eh, de, di che cosa andrà a trattare quali so vedete che ancora una volta il regolam il regolamento, un po nel regolamento troviamo cioè nel programma troviamo quello che abbiamo, eh, siamo andati noi stessi a compilare tramite la nostra matrice del quadro logico perché troviamo che cosa troviamo gli obiettivi del programma stesso quindi eh, sostenere la, migra la migrazione legale, eh, andare a migliorare la solidarietà, la ripartizione delle responsabilità tra gli stati membri e bla bla bla. E, ehm, e poi che cosa? Entra praticamente nel, mh, negli, obiettivi di, eh, negli obiettivi specifici e nelle, nelle azioni. Eh, oltre che praticamente andare a eh, raccontarci che cosa sono le misure di integrazione. no? Quindi è proprio nelle misure di integrazione che io posso inserire ovviamente il mio progetto, perché sono azioni che stabiliscono, sviluppano tali strategie di integrazione con la partecipazione degli attori locali o regionali, vedete? Quindi praticamente in questo programma io trovo o dovrei trovare la Ehm, lo strumento che conse mi consente poi di andare ad attuare il, eh, il mio non ancora progetto, comunque la mia idea che ho adesso rappresentata a livello di quadrologico. Prima che questo fondo viene o ehm, gestito direttamente dalla Commissione Europea, oppure viene gestito eh, dal Ministero tramite le regioni. Quello che stiamo vedendo ora è un bando del Ministero dell'Interno e, e i fondi FAMI vengono gestiti direttamente dal Ministero. Questo riguarda soprattutto servizi sperimentali di formazione linguistica. Ancora una volta eh, la normativa viene eh, riportata e eh, ci dice quanti sono le risorse le risorse disponibili e poi ci inizia ad entrare nel nel merito di, dei soggetti ammissibili. Qui eh, dal bando stesso io comincio a capire se c'è una connessione tra eh, quelli, i soggetti che ho inserito nella mia matrice di finanziabilità e i soggetti che il bando ammette, perché se eh, ovviamente io nella matrice di finanziabilità ho inserito per esempio le aziende e qui mi rendo conto che le aziende non ci sono, eh, cosa devo fare? Devo far sì che le aziende possano sì comunque partecipare, perché abbiamo detto che le aziende sono importanti all'interno del mio progetto, perché mi aiuteranno poi a raggiungere gli obiettivi generali del mio progetto, pertanto le aziende non potranno ricevere un finanziamento, perché non sono soggetti ammessi, vedete che non ci sono però possono comunque diventare che cosa? dei partner associati, quindi sostenere il mio progetto indirettamente, non direttamente, senza finanziamento, ma lo riceveranno. E poi ci dice un'altra cosa interessante, ovviamente ci dice qual è l'oggetto e che cosa and andrà a finanziare, andrò a finanziare tramite il, il bando, vedete che vi parla di, di percorsi di formazione linguistica, ok? Ehm, destinati a cittadini di paesi terzi, percorsi di rafforzamento delle competenze linguistiche, percorsi di formazione linguistica attuati attraverso la realizzazione di corsi di prossimità, attraverso modalità innovative, bla bla bla. Quindi vi dà già una linea di quelle che sono le azioni che andrà a finanziare. A questo punto mi fermo a pensare, cioè ha un senso o non ha un senso comunque ehm, quello che ho scritto nel mio quadro logico. Io direi che ce l'ha, perché attraverso questo bando ho la possibilità di erogare i miei corsi. Okay? Quindi ho trovato, ho trovato il bando che fa per me. E, mh, attenzione poi ai destinatari, perché i destinatari di questo fondo sono ehm, cittadini di paesi terzi, regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale, appartenenti a target vulnerabili, quindi analfabeti, analfabeti nella lingua d'origine, donne, donne in stato di gravidanza, minori, a rischio di esclusione e bla bla bla. Quindi io comunque devo, questo significa che nel momento in cui il bando mi dice che sono quelli i destinatari, ehm, ancora una volta prendo la mia matrice di portatori di interesse e vedo quali sono i eh, portatori di interesse che avevo, il target che avevo individuato. Abbiamo visto che erano neores giovani, neoresidenti. La giovani re, neo neoresidenti era troppo generico ed era giusto che fosse generico nel momento in cui abbiamo compilato una matrice senza avere un bando di riferimento. In questo caso invece stiamo ragionando partendo sempre dalla matrice di, eh, dei portatori di interesse ma con un bando alla base, un bando che mi va a identificare quelli che devono essere i miei destinatari. I destinatari del mio progetto sono quelli, non posso metterne altri, ok? Quindi in questo caso cosa faccio? Prendo la mia matrice dei portatori di interesse e vado a lavorare su quel target che poi è il target che, eh, che mi finanzierà il Ministero. Bene, Dopodiché, al di là diciamo, della, della modulistica che mi interessa fino, fino a un certo punto... Ehm, mi dice l'aspetto diciamo, del budget, che è quello che mi interessa, perché eh, vi ho detto che siamo arrivati praticamente all'aspetto, che eh, abbiamo visto all'interno del quadro logico le attività, quindi le attività poi, eh, che devono corrispondere, eh, devono essere realizzate tramite ovviamente dei fondi. Ci dice che il budget complessivo di ogni progetto non deve essere inferiore a 50.000 euro. Quindi eh, vuol dire che devo partire praticamente da eh, 50.000 euro e non devo avere una dotazione finanziaria superiore a quanto indicato l'articolo 3, che non mi ricordo assolutamente cosa fare fosse, ovviamente, Beh, 4 milioni di euro quindi a disposizione non posso presentare un progetto il cui costo un, sia inferiore a 50.000 euro perché il valutatore manco lo guarda se lo presentiamo eh, non tenendo in considerazione questo aspetto poi ci dice un'altra cosa importantissima che mi aiuta ovviamente fa, a fare i conti quindi a entrare più nel budget analitico io vi ho fatto vedere prima che abbiamo, abbiamo costruito un budget di massima in cui abbiamo affidato delle percentuali partendo da un ragionamento legato alle azioni che andrò a sviluppare, che in cui la componente manodopera, cioè manodopera, i eh, costi del personale è, è prevalente. Quindi abbiamo infatti spalmato a livello percentuale attribuendo un 60% al, al costo del personale, un 20% a costi legati all'acquisto di, di materiale, un 7% i costi indiretti e eh, a un, a un, 10 per, no, un 20% alle, alle attività, all'organizzazione delle attività e un 10% legato all'acquisto di materiale. Qui il bando entra praticamente già nel, nello specifico e ci dice che i costi indiretti, che adesso andiamo a vedere cosa sono, possono essere calcolati forfettariamente fino ad un massimo del 7% dei costi diretti ammissibili. Il piano finanziario di ciascuna proposta progettuale prevederà un cofinanziamento comunitario fisso pari al 50%, mentre un cofinanziamento nazionale è pari al 50%. Quindi cosa vuol dire? Che... Ehm, questo, questo fondo ha il vantaggio di coprire un progetto interamente, quindi può arrivare al 100% del finanziamento. E eh, eh, Vi avevo già spiegato, che è molto raro, che normalmente i finanziamenti comunitari non coprono il 100%. Questo sì, perché il 50% li mette l'Europa, cioè la Commissione europea, il 50% ci mette lo, ce li mette lo Stato. Okay? Però cioè, non toglie che noi possiamo prevedere una, una sorta di contributo privato al progetto stesso, perché e eh, questo capiamo se viene o non viene comunque eh, considerato eh, positivamente, lo vediamo andando di nuovo, vi ricordate che vi avevo fatto vedere quella tabella di, di, relativa alla valutazione della, della proposta, quindi i punteggi attribuiti. Questa è praticamente la scheda di, di valutazione rispetto a questo bando e qui capiamo se ehm, di fatto vengono praticamente attribuiti dei punteggi relativi al cofinanziamento. Vedete che il cofinanziamento infatti arriva fino a un massimo di 5 punti, quindi possiamo praticamente metterci un cofinanziamento tra l'1 e il 50% del budget di progetto e su questo avremo un punteggio. E ehm, ancora una volta importante ehm, guardare la valutazione perché ci fa capire il, dove in pratica si, ehm, eh, i nostri, andranno, saranno rivolti i nostri fondi. I nostri fondi sono più e soprattutto legati a un discorso, adesso così scusate, ma non vediamo più i punteggi, alla corrispondenza con i, con, con i fabbisogni legati al territorio, a, eh, alla metodologia di intervento e eh, alle attività che sono state inserite, nonché all'innovazione del nostro progetto, legata più che altro ai al tipi di strumenti o alle attività che verranno eh, realizzate. Okay? Eh, quindi mh, non mi soffermerei al oltre a eh, su questo bando, questo vi fa capire che ancora una volta noi stiamo partendo praticamente da un quadro logico in cui abbiamo tracciato un budget di massimo, abbiamo visto che esiste un programma che ha il suo regolamento, abbiamo visto che eh, all'interno di questo programma è stato anche pubblicato un, un bando specifico e finalmente possiamo fare, eh, andare a comporre il nostro progetto facendo anche un budget analitico, andando a costruire un budget analitico. Eh, questo il budget analitico ci occuperemo la prossima volta, ma eh, prima ancora diciamo, di passare al budget analitico vorrei un po' passare nuovamente alla teoria eh, facendovi... Mh, ma ancora di farvi vedere l'esempio, eh, facendovi vedere cosa dobbiamo fare a questo punto. Eh, quindi il mio bando è stato pubblicato, dopodiché cosa devo fare? Devo prendere praticamente eh, quelle che sono le mie attività, andare di nuovo a costruire la mia eh, work breakdown structure, che abbiamo visto mi sembra la volta scorsa o due volte fa, in pratica andiamo a raggruppare queste attività che nel quadro logico sono, sono già comunque raggruppate di fatto e eh, a ogni eh, raggruppamento dovrà corrispondere o corrisponderanno delle sottattività a cui andranno eh, collegate in termini diciamo, di costruzione di budget eh, sia i mezzi che i costi allora ripetiamo prendiamo il quadro logico la prima cosa che io dovrò fare quindi è prendere l'ultima riga del, del mio quadro logico e andare a fare questo ragionamento quindi eh, abbiamo visto nel, nel nostro quadro logico che cosa avevamo come come cosa avevamo posizionato lo ricordate eh, avevamo posizionato eh, l'attività legata eh, le attività legate alla programmazione della formazione all'erogazione dei corsi no? quindi avrò praticamente una, WB, una wp quindi all'interno della mia VBS che andrò a formare avrò eh, una eh, wp quindi un work package che sarà rivolta alla formazione e che sì, sarà eh, composto da, eh, da più la, la sottoattività perché devo praticamente, praticamente la, quello che andrò ad ottenere o otterremo dal, dal mio quadro logico lo vediamo la prossima volta ripeto è questo questa questa rappresentazione quindi la vbs eh, si compone da tanti vp e all'interno dei vp avrò tante azioni sottazioni no come gli spaghetti al pomodoro quindi eh, avrò la VP spaghetti che ha come sottoattività bollire l'acqua, salare, cuocere eh, e bla bla bla, quello che vi ho detto prima. Quindi la stessa cosa ce l'avrò praticamente nel, progetto, nel mio progetto, con il mio progetto, con le mie attività di progetto. Quindi avrò tante sottoattività legate a una VP, a queste sottoattività sono collegate che cosa? È collegata una tempistica, quindi quanto dura questa azione. Il chi fa cosa, cioè chi, chi fa questa azione, quali sono praticamente gli attori che vengono coinvolti, vi ricordate la, la slide relativa al, alla sequenza eh, della, delle relazioni, la stessa cosa ce l'avrò praticamente all'interno della mia attività, quindi chi fa cosa collegata all'attività 1 per esempio e ovviamente le risorse quindi il budget che viene collegato all'azione all alla, alla, alla sottoattività quindi eh, come si fa praticamente arrivare al, alla costruzione di questo del budget intanto quali sono praticamente le voci di costo più comuni intanto il budget di un progetto si compone di costi diretti e costi indiretti i costi diretti come dice la parola stessa sono direttamente connessi alla realizzazione dell'attività della, dell stessa i costi indiretti invece ovviamente no eh, ma dopo vi spiegherò anche perché allora eh, intanto si deve partire dal, dal presupposto che eh, tutti i costi per essere finanziati devono essere costi ammissibili e eh, all'interno del bando noi troviamo quelli sempre, quelli che so, sono i costi considerati ammissibili e quelli che non sono considerati ammissibili. E quindi questo ce lo dice praticamente già l'autorità eh, che gestisce il... Eh, il finanziamento stesso, quindi partiamo dal presupposto che sia la commissione, la commissione pubblica il bando e nel bando troviamo i costi che non sono ammissibili. Quali sono, da cosa sono composti, i, eh, le quali sono le voci legate, diciamo i costi diretti? I, le, I costi diretti sono mh, praticamente voci legate al personale, al, eh, ai viaggi, agli eventi, ai al, ehm, al consumables, vale a dire l'acquisto la, di, di materiale legato al, al progetto stesso, al, ehm, ad altre, mh, alla, mh, alla subcontraenza eh, subcontraenza che cos'è? La, la subcontraenza legata praticamente mh, ad azioni eh, che ehm, io stesso non posso diciamo, svolgere e per, per, per, cui, per la cui re realizzazione mi servo di un soggetto esterno. Anche questa diciamo, voce una voce di costo che fa, fa parte del, della, dei, costi, eh, dei costi diretti. Quindi eh, la prima cosa che comunque mh, devo, devo fare eh, prima ancora di andare a comporre il, il budget è eh, intanto pensare se effettivamente la spesa eh, sia congrua e sia coerente con le attività che andrò eh, a, a svolgere perché ovviamente se, mh, eh, se non lo è eh, eh, la il valutatore si accorge che comunque il budget è sbilanciato, no? ehm, perché ovviamente io non è che posso comporre un budget in cui ehm, inserisco come costo di personale di un docente un costo orario di 300 euro, perché ovviamente questo, eh, questa quota fa sì che eh, già mi sbilancia comunque il budget e lo sbilancia soprattutto agli occhi del, del valutatore. Quindi attenzione a quando inseriamo i costi, eh, i costi devono essere comunque costi eh, vicini, alla, devono essere costi reali, devono essere costi inven inventati ovviamente. E, mh, un altro aspetto diciamo, importante è legato eh, a un discorso diciamo, di, mh, di costo, di spesa, che eh, deve essere comunque eh, presentata e, e collegata al, ehm, al, al mio progetto. Spesso e volentieri alcuni costi, eh, può succedere che alcuni costi alcune spese sostenute vengano utilizzate anche per finanziare eh, altre, mh, altre attività eh, che non c'entrano niente con il nostro progetto. E questo ovviamente non, eh, non si può fare mm, e questo lo vedremo quando parleremo di, di rendicontazione, anche perché su ogni spesa la spesa deve essere eh, certificata e documentata attraverso un timbro che, che fa sì che quella spesa eh, venga attribuita e eh, collegata a quel progetto. Normalmente i, le, i costi non elegibili, quindi non ammissibili, sono legati ehm, alle perdite sul, sui cambi, alle grandi infrastrutture, eh, alla, alla vendita del, di, di servizi e di beni, perché eh, ovviamente la vendita non può essere inserita, eh, non è elegibile come, come spesa, alle ammende, alle, ai costi diciamo, legati alle, alle controversie legali. L'IVA è un costo ammissibile, lo vedremo quando parleremo comunque di, di costi, costi ammissibili e non ammissibili, eh, scusate di, di rendicontazione del progetto. Eh, sempre che ovviamente l'IVA è ammissibile, nel momento in cui però eh, per me è un costo, altrimenti se per il soggetto per il, non lo è, eh, ovviamente non, non lo sarà ammissibile. Questa slide illustra come dovrebbe essere poi un, un budget eh, compilato e ehm, ancora una volta, ehm, ritornando diciamo, al discorso del, del budget, eh, i, per essere ammissibile la spesa poi, un altro aspetto particolare è che un, un elemento eh, caratteristico della spesa deve essere collegata alla durata del progetto stesso. Ciò so, vuol dire che se la mia attività finisce, per questo che è importante collegare eh, la, il diagramma di Gantt, quindi la durata dell'azione al budget e all'azione alla, alla stessa, perché se la mia azione finisce al mese X e io comunque il mio progetto deve terminare al mese X, ma anche l'azione deve finire dentro il mese X, invece la faccio finire al, al mese Y il, il la Commissione mi chiede come mai, perché comunque non, non rientra più nei termini che io avevo indicato. Poi le spese per essere ammissibili devono essere ovviamente collegate all'azione di progetto, devono essere giustificate con delle fatture, con delle ricevute, eh, io non sono autorizzato a derogare eh, delle, delle quote eh, di denaro in cash ovviamente. E eh, altra cosa, importantissima, la spesa deve essere comunque legata al co a me, qui che sono il coordinatore di progetto, ai miei partner, non ci può essere un altro soggetto che eh, si metta a spendere. No? Quindi vi dicevo prima che queste sono praticamente le macro voci di spesa, quindi eh, normalmente il personale, su cui, mh, che incide mh, di solito il 40%, il nel nostro progetto io l'ho fatto decidere eh, di più perché comunque mh, sono partita, ripeto, all'interno del quadro logico ehm, ragionando su una formazione che ha un aspetto comunque molto importante poi nel momento in cui andremo eh, a fare la costruzione del budget analitico di progetto vedremo che l'incidenza percentuale sarà comunque inferiore la riporteremo intorno al 40 45 per cento quindi di solito il, i costi di personale, del personale si aggirano intorno al 40 per cento la, l'altro costo diciamo che ha una percentuale abbastanza fissa è quella è quello legato appunto al subappalto vale a dire a quell'attività che non posso svolgere io neanche il mio partner ma per, il, per, la, per, la, per, per farla svolgere, per, per realizzarla ho bisogno comunque di eh, un, un esperto, un, un ente esterno e quindi è un, è un subappalto come nei, nei contratti e normalmente le attività che posso andare, che possono essere subappaltate in un progetto non devono essere superiori di norma al 20%. 30%. No, ehm, noi normalmente eh, ci cioè, aggiriamo come ente eh, non più del 25%, anche perché la, il subappalto non viene considerato mh, anche bene diciamo, dal valutatore, perché mh, eh, la Commissione parte dal presupposto che quando eroga il finanziamento lo sta erogando a un, um, un soggetto che poi è in grado di svolgere le attività e quindi non si avvale troppo di um, personale esterno per, per, la, per lo svolgimento. E, e quindi um, il rapporto che vuole instaurare la Commissione è con um, un coordinatore che poi le, le attività le svolga, no? per questo che um, il consiglio è quello di rimanere con un con una voce diciamo, di subappalto abbastanza eh, bassa. Che cosa viene, data? Eh, viene dato di, di solito in, eh, in subappalto? Normalmente l'attività di monitoraggio e valutazione, la valutazione è quasi sempre, ma perché è ovvio, e questo ovviamente è un costo che la Commissione vede di buon occhio, io non posso pensare di scrivere un progetto, di realizzarlo e poi di, di autovalutarmelo, la valutazione deve essere fatta comunque da un soggetto esterno, quindi questa è una spesa che va in subappalto. Dopodiché altre diciamo, spese in subappalto sono legate alle traduzioni, piuttosto che alle stampe di locandine, eh, di, di poster del, del progetto stesso, le realizzazioni grafiche, mh, sono comunque costi che, eh, no, spese che normalmente vanno in subappalto. Eh, Altra voce di spesa che fa parte diciamo, dei costi diretti è quella legata appunto alle, alle, al web, alla creazione mh, di una pagina web eh, legata o non legata al progetto. Per esempio nel nostro progetto noi abbiamo parlato anche di ricerca, di individuazione di, un, mh, di una campagna di fundraising. La campagna di fundraising può avvenire tramite la creazione per esempio di un, di un sito o comunque di, un, eh, di social che mi aiutino appunto a reperire questi fondi e questa è una spesa ammissibile che fa parte dei costi diretti del progetto. E poi ci sono, dicevo prima, oltre diciamo, ai costi diretti ci sono anche i costi indiretti che sono le spese generali che normalmente hanno un'incidenza non superiore al 7%. Le spese generali sono considerate mh, eh, proprio, si chiamano costi indiretti, perché sui costi indiretti io praticamente ehm, ci calcola la, la percentuale, normalmente non devo poi fare una rendicontazione eh, come eh, faccio per le spese, eh, per i costi diretti, perché eh, ovviamente all'interno diciamo, delle spese generali eh, eh, ci, ci cadono eh, quelle spese legate per esempio alle, ai costi ehm, eh, legati al, al, riscaldi, al riscaldamento, a, alla luce, al, alle spese del, del telefono e che non sono in grado poi di dimostrare in maniera ehm, diciamo analitica, per questo motivo viene stanziato e si lavora su una, su una percentuale. We'll